Continuiamo le nostre lezioni sullo studio della potenza istantanea in regime sinusoidale. La potenza istantanea, ricordiamoci, l'abbiamo definita con la sua espressione generale come il prodotto della tensione istantanea per la corrente istantanea in un nostro circuito, in particolare in, abbiamo preso in considerazione un bipolo passivo che eh, assorbe la corrente istantanea IT T quando ha i suoi capi è presente la tensione VdT. Entrambe ovviamente queste grandezze sono eh, sinusoidali e isofrequenziali, il bipolo il passivo che stiamo considerando deve essere di tipo lineare per essere in regime sinusoidale. Per eh, definire i vari aspetti energetici eh, abbiamo definito la, la corrente elettrica IDT e l'abbiamo pensata come ottenuta dalla sovrapposizione di due, di due correnti, la IA di t e la IR di t, dove la IA di t è, eh, è la componente della corrente in fase con la tensione V di t e la IR di t è la componente della corrente in quadratura sulla tensione. Se a questo punto noi andiamo a sostituire l'espressione che abbiamo dato della, della corrente come somma dei due componenti, eh, la potenza istantanea risulta eh, definita dal prodotto di v di t per la somma di Ia di t più Ir di t questo sviluppando il prodotto abbiamo che la potenza istantanea risulta essere data dalla somma di due componenti, le due componenti essendo ottenute dai moltiplicando la tensione V di T per la corrente in fase con la, con la tensione stessa e l'altra componente, la PR di T, ottenuta moltiplicando la tensione per la componente della corrente in quadratura sulla tensione stessa. Nelle lezioni precedenti abbiamo già studiato e definito il termine PA di T che viene chiamata la potenza istantanea eh, attiva. Quello che adesso vediamo in questa lezione invece, è invece lo sviluppo del secondo termine, la PR di T, che vedremo prenderà il nome di potenza reattiva istantanea. Quindi ricordiamo adesso le espressioni che abbiamo fatto in precedenza e le scelte eh, fatte appunto su, per la tensione e la corrente. La V di T l'abbiamo considerata essere uguale a Vm per il coseno di omega T, coseno perché in questo modo la fase della, della tensione risulta essere uguale a 90 gradi sessagesimali o pi greco mezzi radianti che ci consente una um, più agevole dimostrazione del, del, nell'utilizzo delle grandezze trigonometriche per quanto riguarda le, la corrente, abbiamo che la, la componente della corrente in quadratura, la IR di T, risulta avere modulo pari a IM seno di Φ, dove Φ è l'angolo di sfasamento fra la tensione Vt e la corrente IT, per il seno di ωt Dal, dalla componente sinusoidale della corrente reattiva si vede che è in quadratura rispetto alla tensione che invece è espressa con il coseno che è uguale anche al seno di ωt più pi greco mezzi quindi la tensione v di t è in anticipo di pi greco mezzi, Dunque, queste scelte di fase fatte rispetto alla corrente reattiva. Se adesso quindi sostituiamo nell'espressione di pr di t i termini che abbiamo considerato avremo quindi ripartiamo dall'espressione generale pr di t e PT per la corrente in quadratura ir di t quindi andando a sostituire i termini che abbiamo qui definito quindi andiamo a sostituire qua Qua i termini definiti in precedenza abbiamo che questa sarà uguale a sviluppiamo ancora l'espressione, raccogliamo i termini costanti, i coefficienti che sono vm, im e seno di phi e rimangono i due termini sinusoidali coseno di omega t per seno di omega t. A questo punto utilizziamo una identità trigonometrica che se noi consideriamo un generico angolo alfa allora abbiamo che il coseno di alfa per il seno di alfa è uguale a, al seno dell'angolo 2 alfa diviso 2 questa Questa identità trigonometrica la possiamo sfruttare nella nostra espressione qua, dove abbiamo appunto il coseno di alfa, in questo caso sarebbe omega t, per il seno di alfa ancora omega t, quindi andando a sostituire l'identità trigonometrica nella nostra espressione, abbiamo che questa è uguale a, il 2a denominatore lo portiamo davanti insieme a vmim diviso 2 risulta ancora per il seno di fi e adesso per il seno di 2 omega t. E questa è la nostra pr di t che come abbiamo detto la chiamiamo la potenza reattiva istantanea. Analizziamo adesso l'espressione della potenza reattiva istantanea per comprenderne la natura. Intanto osserviamone l'espressione. Abbiamo un coefficiente costante che è questo termine qua, Vm diviso 2 per il seno di Φ, vi ricordo che Φ è l'angolo di sfasamento fra la tensione e la corrente I di t. Ricordando adesso le definizioni di valori efficaci, abbiamo che Vm per Im diviso 2, lo posso pensare come Vm diviso radice di 2 per Im diviso radice di 2, Vm diviso, i valori massimi diviso radice di 2 rappresentano i valori efficaci, quindi intanto la potenza reattiva istantanea la posso definire utilizzando i valori efficaci della tensione e della corrente come V per I seno di φ e questo è il, è il modulo, l'ampiezza della, della potenza reattiva istantanea che ha andamento sinusoidale con pulsazione doppia 2 omega t rispetto alle pulsazioni di tensione e di corrente che la determinano. Quindi si vede che questo andamento, è un andamento sinusoidale a valore medio nullo, quindi diamo una rappresentazione grafica di questo andamento, prendiamoci un po' di spazio Manteniamo le espressioni di interesse. Adesso utilizziamo degli assi per la rappresentazione nel tempo della potenza reattiva istantanea. Iniziamo a rappresentare nel tempo l'andamento della tensione. vedete un andamento sinusoidale, raggiunge il massimo nell'origine, questo perché abbiamo scelto fase per la tensione uguale a 90 gradi o pi greco mezzi radianti, quindi l'espressione con il coseno di omega t, la generica corrente l'abbiamo immaginata in ritardo rispetto alla tensione eh, di un generico angolo Φ di sfasamento, supponiamo che sia questo l'andamento, eh, vi ricordo che quando rappresentiamo in un diagramma del tempo due grandezze non omogenee come una tensione quindi, che ha unità di misura a volte e una corrente che ha unità di misura ampere, le scale che io posso utilizzare per rappresentare le due grandezze sono ovviamente indipendenti, quindi eh, queste ampiezze della tensione e della corrente possono essere rappresentate nelle scale più consone per ottenere una rappresentazione grafica eh, efficace e ben visibile. Il, una volta disegnate le, le, le due grandezze sinusoidali, quindi la tensione e la corrente, eh, la componente della corrente chiamata corrente reattiva quindi quella in quadratura rispetto a questa tensione e eh, intanto che ci siamo eh, osserviamo e eh, eh, cerchiamo di individuare nel grafico di, di ritrovare nel grafico il fatto che la corrente sia in quadratura vedete che dove la tensione raggiunge il massimo che è nell'origine la corrente nello stesso istante è, eh, raggiunge il il minimo, cioè non il minimo, il passaggio per lo zero, e quindi questo è, è appunto indicativo del fatto che lo sfasamento fra eh, la tensione V di T e la corrente in quadratura IR di T è appunto di 90 gradi o pi greco mezzi radianti, proseguendo dove, dove la I raggiunge il massimo in quello stesso istante vedete che la tensione invece passa per lo zero. Eh, allora, cerchiamo di descrivere graficamente l'andamento della potenza reattiva istantanea, quindi abbiamo detto che è una grandezza sinusoidale, vedete, ha pulsazione doppia rispetto a quella delle tensioni e delle correnti che la determinano, quindi avrà frequenza doppia, quindi nel nel tempo corrispondente al periodo di una di queste grandezze sinusoidali, periodo che è veramente uguale per entrambe, la, eh, dove la grandezza compie un ciclo, per definizione di periodo, la potenza eh, compiere, compirà invece due cicli, avendo appunto una uh, pulsazione doppia e quindi una frequenza doppia. La, questo andamento abbiamo detto che è sinusoidale a valore, a valore medio nullo come tutti gli andamenti sinusoidali vuol dire che è centrata intorno allo, allo zero e quindi ha simmetria rispetto all'asse del tempo quindi se andiamo a disegnarla otteniamo un andamento di questo tipo eh, Vediamone eh, graficamente le, le caratteristiche, cerchiamo appunto di eh, capirne la, la correttezza di questo grafico. Intanto vedete che la potenza reattiva passa per lo zero dove o la tensione o la corrente passano per lo zero e quindi passa per lo zero nell'origine dove nulla la corrente reattiva. Poi passa di nuovo per lo per lo zero in questo punto dove la tensione zero e dove contemporaneamente la, la la corrente reattiva ha raggiunto il massimo ripassa per lo zero vedete in questo punto qua dove è la corrente di nuovo che passa per lo zero e così via vedete che nel, in, nell'intervallo corrispondente a un periodo per la grandezza sinusoidali, corrente e tensione, prendiamo il riferimento della, eh, il riferimento della, della corrente e, eh, per cercarne il, il periodo, quindi abbiamo, partendo dall'origine del passaggio per lo zero, il periodo della corrente arriva fino a questo punto, quindi questo sarebbe il periodo delle grandezze sinusoidali tensione e corrente. Se contemporaneamente cerchiamo il periodo della potenza reattiva, si vede che questo, che è questo qua, è esattamente la metà del periodo, essendo la frequenza della potenza reattiva doppia, e quindi. Questo è l'altro mezzo periodo della tensione della corrente che contiene un intero periodo della, della potenza. A questo punto possiamo tirare le somme sulle eh, potenze che abbiamo definito e sulle conclusioni e sugli andamenti ai quali siamo pervenuti. Eh, facciamolo sia analiticamente che graficamente. Quindi, dicevo, vediamo eh, un, un, le conclusioni, un riassunto del, del percorso che abbiamo fatto sullo studio della potenza istantanea, riprendiamo i nostri assi e eh, riscriviamo rapidamente le espressioni che abbiamo eh, definito Intanto la prima abbiamo definito la potenza istantanea eh, come somma di due componenti, la potenza attiva istantanea e la potenza reattiva istantanea, eh, definite come, come sopra. Poi in particolare la potenza attiva istantanea risulta essere pari alla, a questa espressione, Quindi la potenza attiva istantanea, abbiamo visto già in precedenza, che risulta essere a sua volta eh, composta da due componenti, una parte costante V per I cos Φ, vi ricordo V e, e I rappresentano i valori efficaci della tensione della corrente, e di una componente fluttuante V per I cos Φ, sempre come modulo, ma eh, ad andamento così usoidale con pulsazione doppia rispetto a quella delle grandezze andando a rappresentare quest anda questi andamenti, vi ricordo che si otteneva un andamento di questo tipo per la potenza attiva con un valore eh, medio di, questo, di questa grandezza pari a P, quella che è termine costante P che rappresenta la potenza attiva. Quindi la potenza attiva istantanea ha questo andamento eh, sinusoidale, ma non ha valore medio nullo perché risulta traslata verso l'alto eh, fino ad avere valore medio pari alla potenza attiva data dal prodotto V per I cos phi. Il fatto che la potenza attiva abbia un valore medio non nullo significa dal punto di vista energetico che c'è eh, un flusso eh, continuo di, eh, di energia tra eh, il generatore che, che sarà sicuramente presente nel circuito che la eroga verso eh, il bipolo passivo che assorbe questa potenza e la potenza attiva rappresenta eh, appunto la, la potenza che viene eh, trasformata dal, da potenza elettrica in un'altra forma di potenza attraverso un lavoro di tipo elettrico. Quindi la potenza attiva rappresenta appunto la potenza che l'utilizzatore trasforma in un'altra forma in un'altra forma di energia e quindi un, con una trasformazione non reversibile. Eh, ad esempio se l'utilizzatore è un semplice resistore, questa Potenza attiva non è altro che la potenza che viene trasformata da potenza elettrica in calore per effetto Joule. Se l'utilizzatore è una macchina più complessa, come potrebbe rappresentare insomma, un motore elettrico, avremo una trasformazione di, di energia elettrica nella forma di energia meccanica dovuta alla rotazione del, del motore. Per quanto riguarda la potenza reattiva, l'abbiamo appena espressa, a andamento sinusoidale, a valore medio nullo, con eh, ampiezza modulo pari a v per i per il seno di Φ, e quindi ha un andamento di, di questo tipo quindi si vede che l'andamento della potenza reattiva è sempre di tipo eh, fluttuante a valore medio nullo questo dal punto di vista energetico eh, ci dice che eh, la potenza reattiva istantanea non rappresenta un flusso unidirezionale di potenza quindi non rappresenta una trasformazione di energia eh, da elettrica ad un'altra forma, ma rappresenta piuttosto uno scambio continuo di energia. Dove, la, quando la potenza reattiva istantanea è positiva, il eh, bipolo passivo la sta assorbendo, quando la potenza reattiva istantanea è negativa, quindi nel suo semiperiodo negativo, il bipolo passivo la sta restituendo al circuito. Che cosa sta succedendo in pratica? Vedremo che le, le componenti reattive della potenza eh, coinvolgono la presenza di induttori e condensatori. Sappiamo che negli induttori nel loro funzionamento quando vengono attraversati da corrente eh, si, si genera un campo magnetico, eh, quindi in regime sinusoidale l'alternarsi del verso della corrente eh, corrisponde a un, a un alternarsi di cariche di scarica del campo magnetico eh, e quindi un flusso continuo di energia nei due sensi positivo durante la crescita del campo magnetico, negativo durante la ricrescita e l'energia viene restituita eh, dal campo magnetico dell'induttore che l'aveva semplicemente immagazzinata. La stessa cosa succede nel condensatore eh, nel, prendendo in considerazione il campo elettrico che si crea tra le armature del condensatore. Durante le fasi di carica del condensatore l'energia eh, accumulata cresce tra le armature, quindi c'è un flusso in una direzione di, dell'energia dell e della potenza reattiva. Durante la scarica del, del condensatore, quando la tensione dei capi delle armature diminuisce, c'è una restituzione, una, una diminuzione dell'energia accumulata nel campo, eh, nel campo elettrico e, mh, e questa diminuzione appunto rappresenta, è rappresentata da un flusso eh, negativo di di, di potenza che dal condensatore, quindi dal campo elettrico del condensatore, viene restituita al circuito nel quale il condensatore è inserito. Quindi eh, in definitiva abbiamo che la potenza attiva P rappresenta una, una trasformazione irreversibile di eh, energia, E quindi rappresenta una potenza, una potenza utile, ed è questo il motivo per il quale questa potenza ha come unità di misura il, il watt. Mentre invece per quanto riguarda la potenza reattiva, la PR T, questa eh, essendo a valore medio nullo non rappresenta una trasformazione irreversibile ma uno scambio eh, energetico continuo tra generatore e bipolo passivo immag immaginando nella forma più semplice il circuito costituito da un generatore sinusoidale e un bipolo passivo l'espressione della potenza attiva sappiamo essere P uguale V per I allo stesso modo in cui viene definita la potenza attiva, noi possiamo anche definire una potenza reattiva di tipo sinusoidale, quindi rappresentata da un, dal modulo del, del, del fasore, diciamo che rappresenta la potenza reattiva, quindi possiamo definire anche una U, di solito si utilizza questo simbolo per rappresentarla, definita come V per I per il seno di phi e questa prende il nome appunto di potenza reattiva, mentre la P abbiamo detto rappresenta la potenza attiva. Se analizziamo i valori che può assumere la potenza attiva e la potenza reattiva possiamo arrivare a delle conclusioni interessanti se noi riprendiamo il nostro bipolo generico passivo e rispettiamo la convenzione dei segni per i bipoli passivi quindi con tensione e corrente rispettano il fatto che la corrente abbia verso entrante dove noi diamo il più alla tensione, allora in questi casi se il bipolo è effettivamente passivo avremo che la potenza P sarà sempre maggiore di 0 e, e rappresenta appunto sempre una, una potenza assorbita. Dal bipolo, del, una potenza in watt assorbita dal bipolo, è trasformata, abbiamo detto, in un'altra forma di energia, eh, semplicemente la forma più semplice che possiamo immaginare in questo caso è una trasformazione in calore. Per quanto riguarda invece la potenza reattiva, il, eh, essendo comparendo nell'espressione il, il seno dell'angolo di sfasamento fra tensione e corrente avremo che può presentarsi il caso in cui la Q può essere maggiore di 0, Quando quand è che si verifica questo? Questo si verifica quando l'angolo di sfasamento tra eh, la tensione e la corrente è compreso fra 0 e 90 gradi. quindi con la eh, tensione in anticipo rispetto alla corrente e in questo caso si parla di potenza reattiva induttiva perché vedremo che è associata alla presenza di induttori. Nel caso invece in cui l'angolo Φ sia eh, minore di 0, compreso fra 0 e meno 90 gradi, allora il valore della potenza reattiva Q sarà minore di 0 e in questo caso si parla di potenza reattiva capacitiva.